Volevamo la piena automazione, fa' culo al padrone, potere ai robot. Ma la vostra propensione all'avarizia vi ha portato a costruire sulla luna un casino. Su condomini di parte ci sta già l'acqua corrente che su Callisto, anno delle di Cristo dove perdono bibite al petrolio fatte con grassoni poca ripostate su TikTok in arrivo da tua, molto e mezzo libro facciato vanina, palo, alto che si incazza, ma quale libertà, il rulora consegnare quello che cazzo ci pare. Porti ricchi nello spazio e tiempi ogni spizio. Vaginati, saccheggiati dal cervello tra piantati dentro un server, ci saluti da robo. No, no. Yeah. yeah. e questo è es un pueblo eh, dedicado bastante a la tierra, eh, su cosmovisión se centra en la tierra, en el maíz, eh, en el equilibrio que debemos de guardar con tutti los seres.